Ciao fanciulle, bentornati in un nuovo video, scusate l'assenza ma sono partiti i lavori di ristrutturazione per cui piano in scatolata tra ponteggi e sono due settimane che martellano non stop, trapano, picchiano, casino dell'accidente e quindi non riuscivo a girare video. Eh, però state tranquille perché qualcosa sono riuscita a combinare, intanto per le amiche creative settimana prossima avrete online il video della tovaglietta zuccosa in vista dell'autunno e eh, vi metterò online sul sito invece quello della ghianda, eh, della tovaglietta ghianda, il cartamodello che tanto il sistema è lo stesso della zucca. E invece per tutte le altre con cui faccio sempre quattro chiacchiere, ecco qua un video per voi. E oggi ho pensato di parlare di, della conservazione della frutta e della verdura. Perché, non so voi, a me capitava spesso, soprattutto quando compravo la verdura eh, nel supermercato, di vederla eh, marcire dopo due o tre giorni. E quindi non sapevo come fare, perché non riuscivo a tenere la frutta e la verdura per più di tre giorni dovevo usare quella surgelata e, Da quando invece la compro in cascina sarà perché è super freschissima. perché ovviamente non ho quel passaggio di eh, camion frigo tra il produttore, chi la rivende, il supermercato e il mio frigorifero Uh, ovviamente mi dura di più, mi, mi riesce a durare anche due settimane, due settimane e mezzo, anche l'insalata, ma come si conserva, qual è il modo migliore per conservare, ebbene lo scopriamo eh, vi, vi parlo delle verdure che ho preso stamattina ovviamente mm, qui alla cascina e vi dico le mie dritte per conservare appunto la frutta e la verdura vi premetto che appunto essendo freschissima io eh, la frutta per esempio la tengo fuori dal fridugo a parte i mirtilli insomma, i frutti di bosco che sono un pochino più delicati ma anche qui c'è un trucchetto per conservarli per non farli ammuffire e eh, per quanto riguarda la verdura, non tutta la verdura la conservo in frigo, non tutta la verdura la metto in ammolo nell'acqua, come tanti video vi fanno vedere. Però eh, vi spiego tutto del video. Quindi spero che vi possa essere utile, fatemelo sapere, fatemi sapere se vi può interessare anche qualche video di organizzazione o di come piego mh, magari le cose, perché adesso che sono perfettamente organizzate in armonia come stessa la casa al di là, della polvere perché ovviamente avendo gli operai è inevitabile, fatemi sapere se vi può tornare utile qualche video di questo tipo e sappiate che sto girando anche il video che mi avevate chiesto sul massaggio del viso, sul dry brush e eh, su sugli oli essenziali, insomma, su quei video che mi avevate chiesto in precedenza che non avevo avuto il tempo e la testa quest'anno per farli, quindi arriveranno anche quelli. Vi do un bacio, vi auguro una buona serata per me sabato sera, vado a prendere Paola Style e ve la saluto, va bene, non vi preoccupate. Buon video, ciao, lasciatemi un pollice, iscrivetevi al canale e fatemi un commentino qua sotto durante il weekend io mi dedico anche alla preparazione dei pasti per cui se vi può interessare un video di questo tipo fatemelo sapere e, e provvederò a farvi vedere il mio metodo eh, io prediligo la conservazione nei contenitori di vetro perché sono più facilmente lavabili e disinfettabili e soprattutto hanno un minore impatto inquinante però questo weekend mi devo adeguare con le vaschette di alluminio eh, perché eh, ho terminato i barattoli di vetro che io solitamente riciclo come potete vedere eh, però questi sono ottimi questa è la mia spesa settimanale dal contadino. Sappiate che dal contadino ovviamente non c'è quella cosa di conservazione, quella catena di fresco che ha la grande distribuzione per cui la verdura e la frutta sono freschissime e vi durano di più. Per quanto riguarda il cavolo nero potete lavarlo molto bene e farlo asciugare e riporlo nei sacchetti di stoffa oppure nei sacchetti di carta. Il sacchetto di carta è più indicato perché assorbe l'umidità e potete usarlo praticamente per tutte le verdure. Potete preparare anche un pesto. Che che andrete a conservare nel barattolo di vetro e vi dura 2-3 giorni nel frigorifero oppure 3 mesi nel congelatore. Per quanto riguarda i fagioli che io ho comprato freschi che adesso sono di stagione, vado a sgranarli, a lavarli molto bene, a farli asciugare. E, dopodiché potete conservarli eh, nel sacchetto da surgelo. Ricordatevi di mettervi sempre la data eh, di quando riponete le cose in modo mh, da non farli scadere e sapere appunto quando li avete messi via. E, eh, ci sono due modi, potete sbollentarli due minuti farle asciugare oppure metterle via così come sono nel sacchetto di surgelo, quindi vabbè, qua vi faccio vedere che ho eh, fatto la mia scorta di sugo, e qua ecco i miei fagioli pronti per essere surgelati. mi raccomando togliete quelli che sono marci e quelli che sono stati toccati dagli insetti, per quanto riguarda le banane potete conservarle nel cestino della frutta basterà avvolgere un pezzettino di pellicola intorno al picciolo se avete tanta carote, sedano, cipolla e aglio potete preparare un trito, oppure se sono un po' passi potete preparare un trito per un soffritto mettetelo nel portaghiaccio o in un contenitore e andate a surgelarlo avete un'ottima base per i vostri sughi il prezzemolo tende a ingiallire dopo due giorni io che cosa faccio? lo vado a sfogliare vado a togliere quelle foglie che sono marce oppure mangiare gli insetti, lo vado a sciacquare molto bene perché sapete che il prezzemolo è pieno di terra, lo vado a sciacquare molto bene sotto l'acqua corrente. Dopodiché, con l'aiuto della centrifuga, vado a rimuovere eh, l'acqua la, uh, in eccesso, eh, e questa ci aiuta e per tutte le cose in foglia e ehm, vado a stenderlo su un panno asciutto e pulito per farlo asciugare questo per, è un passaggio fondamentale e do, potete fare questo procedimento del prezzemolo anche con le foglie del sedano che non vanno assolutamente buttate via ma sono ottime per zuppe e sughi con le foglie delle carote che anche quelle servono a insaporire sangue di carota e eh, con l'insalata potete farlo con le foglie di cavolo eccetera quindi eh, fate asciugare bene dopodiché potete riporlo nei sacchetti di carta sono, se sono insalata eccetera o di stoffa, oppure nel sacchetto di sorgelo, se è una spezia come in questo caso, ehm, vi basterà poi stropicciare il sacchetto per poterlo utilizzare, in questo caso io vi faccio vedere che ho messo via anche il sedano eh, a inizio settembre ed è ottimo per le zuppe, io lo aggiungo praticamente ovunque ha proprio un bel sapore di sedano, un po' più delicato rispetto ai gambi per quanto riguarda l'uva io vado a sgranarla tutta in questa maniera così i ragazzi non devono stare a lavarla e la conservo nel sacchetto di stoffa il sacchetto di stoffa è traspirante e quindi non fa marcire la frutta e la verdura come invece accade se la mettete in un contenitore oppure in un sacchetto di plastica per quanto riguarda i mirtilli, le more, e i lamponi, io vado a lavarli molto delicatamente dopodiché prendo, e li faccio asciugare. Dopodiché prendo un contenitore con lo Scottex e quando sono, stati, quando sono asciugati vado a ripoverli in frigorifero. In questa maniera e lo Scottex assorbe l'umidità e loro dureranno un paio di giorni in più e non faranno la muffa. Porri, come tutto il resto della verdura io lo conservo nei sacchetti di carta perché, come vi dicevo, assorbe l'umidità e quindi la frutta e la verdura si conserva più a lungo. Invece, per quanto riguarda patate, cipolle e aglio, io le conservo al buio nel sottolavello sempre nei sacchetti di carta perché i sacchetti di carta permettono la respirazione, come vi dicevo, assorbono l'umidità e il buio permette rallenta l'umidità. Ehm, il germogliamento i ciuffetti di carote tutti li buttate via in realtà sono ottimi per fare un pesto oppure per fare insaporire le minestre le frittate eccetera allora io cosa faccio le carote le sciacquo e le metto via nel sacchetto di carta io utilizzo questi qua di vikis quando non termino quelli che mi hanno dato nel negozio e quindi eh, vado a riporle in questa maniera oppure c'è cioè, chi eh, preferisce lavarle e conservarle immerse nell'acqua in un barattolo. Io non lo faccio questo metodo perché eh, le carote perdono le loro proprietà immerse nell'acqua, è vero vi durano però eh, alla fine mi perdono la proprietà e quindi è come mangiare niente io le tengo, le lavo bene poi le metto nel sacchetto eh, di carta nel frigorifero eh, mentre il ciuffetto a volte faccio il pesto a volte lo sorgelo esattamente come vi ho fatto vedere per il prezzemolo e in questo modo vi dura e non buttate via niente ecco qua la mia scorta, prezzemolo, borlotti e qui io ho fatto un pesto e qui ho l'uva e i mirtilli Spero di essere stata utile e fatemi sapere come conservate voi le verdure. Ciao ciao ragazzi, ciao! Ve l'avevo detto che venivo a prendere la poletta. Yeah! <ride> ragazzi, sto lavorando per voi. Sappiatelo <ride> che io lavoro per voi. Chissà, Chissà. Magari. Chissà, mettiamo saspan, Tornerà o non o tornerà? tornerà. Boh. Ma.